Stai ascoltando un audiolibro e hai sentito la frase più bella del mondo Dici, oddio, la voglio sottolineare ma non, non, non c'è il libro Perché non sto sottolineando, sto ascoltando, come faccio? C'è l'Audio Notes C'è l'Audio Notes, è un quaderno pieno di pagine bianche All'inizio c'è un quad code qua sotto da grattare come un grattevinci E si vince sempre, si vince un libro meraviglioso E mentre ascolti, se ti piace qualcosa ecco, scrivi: Ammazza quanto legge bene Fresi. E te lo scrivi qua sul quadernino È bellissimo, Audio Notes